Che cosa significa per lei l'etica libera la bellezza? Ma, eh, rispondere a questa domanda, diciamo così, penso che le interpretazioni possono essere diverse e quindi io provo, provo a, dare la mia, a declinare insomma, la, la, mia, la mia opinione. La, la tutela o la valorizzazione della bellezza può essere eh, riferita a tanti aspetti culturali, può essere riferita a come viene gestito e valorizzato il nostro territorio. Eh, e quindi l'etica, la coerenza del, delle scelte può produrre questi risultati. Quando parlo di rapporti col territorio, anche per, diciamo così, mi riferisco magari anche alla mia professione o come io intendo, insomma, che il rapporto, il contributo che ognuno di noi può dare, significa eh, appunto applicare eh, comportamenti eh, etici e coerenti che si rifanno a dei valori. Eh, rifarsi al territorio, valorizzare le persone, le genti, le culture di quel territorio significa secondo me avere un approccio etico corretto e quindi in questo senso liberare davvero tutte le forme di bellezza. Secondo lei il Nord Italia è immune dall'infiltrazione mafiosa? Beh, qua più che esprimere un'opinione penso sia corretto rifarsi ad indagini, a statistiche, a verifiche che, che tanti fanno, anche se la percezione è che nonostante tutto quello che si dice, quello che fra virgolette si rileva, probabilmente il fenomeno è molto più complesso, molto più articolato, molto più profondo. La risposta alla eh, domanda è sì, ci sono ad esempio settori eh, come l'edilizia che vedono eh, il riciclaggio, la ripulitura del denaro sporco delle, delle tante mafie che magari vengono anche poi riutilizzati diciamo così, apparentemente per fini produttivi, per fini positivi ma invece poi vanno anche a eh, falsare la libera concorrenza quindi comunque immettono elementi di non correttezza nei confronti del mercato quindi, Vista anche da questo punto di vista la mafia, le mafie sono un fenomeno da, negativo e da combattere quindi. E cosa ne pensa dell'appello lanciato da Politicamente Scorretto per, eh, ai fini di utilizzare i beni confiscati alla mafia per eh, finanziare la cultura in tempi di crisi e di tagli? Eh, ne penso tanto bene che sono qua e, e aderisco molto, molto volentieri e con grande convinzione e penso che Ognuno di noi, nel suo piccolo, per la piccola grande rete di relazioni che ha, deve lavorare in questa direzione. E devo dire che l'idea in sé, l'intuizione in sé, è molto convincente. Cioè, Riacquisire e eh, ridare alla collettività quelle risorse eh, in modo diciamo così, eh, scorretto e delinquenziale, criminoso, sottratte, penso che sia la risposta più convincente. Quindi davvero eh, aderisco molto volentieri. Insomma. Grazie mille.